Buongiorno a tutti carissimi amici, sono molto felice quest'oggi di potervi parlare del processo di manifestazione, di come funziona, di come ogni secondo eh, dal divino viene manifestata la natura e dalla natura il divino. Allora, ehm, vedete ho aperto subito la mia lavagna in modo che posso lasciarvi due appunti e potete uh, avere proprio la visione chiara de del discorso. Perché? Uh, come vi ho detto, io non seguo nessun tipo di religione, ok? La religione non è fatta assolutamente per, uh, per la libertà, no? È la, la stessa parola, lo dice. Però quello che io seguo, quello di cui io parlo, quello che io porto avanti è la tradizione dei magi. Ora, questa tradizione si è inserita ovunque in una maniera esoterica, cioè in una maniera interna, non visibile così subito agli occhi eh, delle persone, no? E perché io vi parlo spesso di lettere ebraiche, vi parlo spesso di nomi divini, vi parlo un po' anche dei salmi di qua e di là, perché eh, nella Kabbalah, ad esempio, vi è racchiusa moltissima conoscenza dei magi. Ovviamente non in maniera pura, perché per avere le conoscenze pure, come si fa? Ci si conquistano, quindi andando avanti nel cammino uno veramente arriva da solo a, a, alle porte del tempio, non è che ci, ti ci deve uh, fare entrare qualcun altro, non è possibile, ma Nonostante questo, ovunque voi troverete questo filo rosso, diciamo così, della conoscenza magica autentica, vera. Addirittura anche nel cattolicesimo, nel cristianesimo, quando si parla del padre, figlio e spirito santo, quando si parla della croce fatta in un modo, oppure fatta in un altro, eh, come fanno ad esempio gli ortodossi. Eh, la Vergine Maria, ne abbiamo già parlato tante volte, gli angeli, ovunque, se, eh, praticamente sapete una cosa, vi succede questo, che quando voi eh, varcate, diciamo così, le porte eh, le, le porte dell'iniziazione, tutto di un tratto vi si aprono tutti gli orizzonti, cioè in ogni tradizione, in ogni cosa, voi vedrete sotto le righe e vedrete come in realtà era già tutto davanti ai vostri occhi, ma... Completamente nascosto, completamente velato. E questo è un po' il senso, mi piace spiegarvi meglio per non essere frainteso, ok? Quindi, ehm, per iniziare questo nostro video e affinché voi capiate quello che io sto per dirvi, quello che veramente eh, sto per trasmettervi, voi dovete prima di tutto realizzare una cosa che state costantemente creando tutto quello che sta accadendo nella vostra vita da voi stessi, cioè da voi lo prendete e lo create, e lo create fuori. Prendersi la responsabilità della propria vita è segno di maturità iniziatica, è segno di maturità della coscienza, vuol dire che la coscienza inizia a essere pronta. Questo è un concetto molto importante, cioè tutti i problemi che avete nella vita, di qua e di là e di su e di giù, in ultima origine voi li state creando. Perché il processo di creazione non è che è una cosa che avviene una volta in passato e è finito lì, avviene ogni minuto, avviene ogni istante, avviene ogni secondo, ora ve ne parlo, ma avviene sempre ma senza le giuste premesse voi non riuscirete davvero a capirlo allora voi state creando, da voi, dal, dal, dall'io state creando tutto quello che in questo momento accade quindi se dovete, se ci sono delle ingiustizie se ci sono... la prima persona che dovete eh, interpellare siete voi stessi perché le forze le avete mosse voi non è che le ha mosse qualcun altro, va bene? Letteralmente, qualsiasi cosa che ti riguarda, che vi riguardano, eh, tutte, per esempio, le vostre attitudini eh, del corpo, de, de, dei vostri schemi, delle vostre reazioni, le vostre... che generalmente sono proprio inconsce, sono create da voi. Quindi, smettetela di... Um, come posso dire maledire gli altri ecco dare la colpa questa qui è, è, mi è venuta la parola dare la colpa agli altri a qualcuno a un dio di qui di là allora voi potete continuare a me non me ne frega niente però vi sto dicendo com'è che si fa a fare un passo verso la libertà percettiva smetterla di dare per qualsiasi cosa eh? smetterla di dare la colpa agli altri Va bene? E questo è molto importante ed è sintomo di maturità iniziatica. Andando avanti con questo ragionamento, perché non rimanga una teoria quasi, no? Che uno dice sì, sì, sì, ma... No, i ma vanno tolti, perché altrimenti non lo capirete, non lo capirete mai. Tutta la nostra vita è basata su delle reazioni, ok? Le risposte a qualcosa che accade. Quindi, per esempio, c'è qualcosa di esterno, sì, che accade, ma noi rispondiamo a questa cosa che è accaduta. Sempre. E noi abbiamo controllo sulla risposta che daremo all'evento accaduto. Ok? Cioè, la stessa decidere che da ora in poi tu hai controllo nella risposta a quel che succede, immediatamente ti dona il controllo. In realtà è molto molto semplice, Ok? decidi che da ora in poi ti prendi responsabilità della tua vita e immediatamente ce l'hai. Puoi praticamente, eh, come posso dire, liberarti da qualsiasi schema costruito in anni e anni e anni e anni in un solo minuto. Tutta questa cosa della psicologia, della psicanalisi, che ti servono analisi e analisi e analisi per poterti liberare veramente dalle cose, non è vera a livello magico-pratico perché la conoscenza vi libererà. Se voi conoscete come vanno le cose, capite i tasti da premere per la manifestazione e anche per la vostra liberazione, diciamo così. A voi non vi serve nessuna psicanalisi perché per distruggere... Dovete capire questa cosa semplicissima. Potere di distruzione... È molto veloce quindi per distruggere il vecchio voi ci metterete un attimo è il potere di costruzione che semmai è lento e immaginate per esempio un edificio anche un, un intero paese no uh, per costruirlo servono anni anni anni decenni no per distruggerlo basta un terremoto bello forte quanto ci mette secondi e tutto il villaggio è distrutto potere di distruzione è velocissimo ok Uh, quindi questa cosa qui che ci sono degli schemi che vi tengono indietro, che ci sono dei blocchi, che ve la potete anche iniziare piano piano a scordare perché se voi avrete, avete la conoscenza giusta, voi questi, questi blocchi, queste cose qua, si sciolgono immediatamente. Quindi. Uh, tutto il processo di manifestazione che io ora vi spiego velocemente si basa sui quattro mondi cabalistici ne abbiamo già parlato diverse volte nei miei video ok? vedete qua, vi rimetto ancora, abbiamo Azilut che è il mondo della emanazione eh, il mondo divini, diciamo così, no? Briah che è il mondo uh, archetipale, il mondo della creazione Yezira che è energia, sesso, materia energetica che ti serve per fare qualcosa, il mondo della formazione. Assia è invece la azione, cioè quello che alla fin fine in effetti viene fatto, va bene? Bene, chiamato mondo dell'azione oppure anche dell'espressione, eh? De, della manifestazione possiamo dire e questo può anche andare bene. In altri linguaggi, questi, questi mondi, possono essere chiamati, ad esempio, quello più alto, divino, ok, ma anche mondi uh, dello spirito, ok? mondi de, dell'anima, queste sono altre parole, ma sono comunque giuste in questo nostro riferimento, mondi dell'anima nel senso di Bria, cioè la creazione, no? la creazione è animica, la mente è quella che lavora, ecco perché a volte si dice programmo la mia mente per il successo e poi guarda caso ho successo, perché tu stai programmando l'energia, no? la formazione, quindi questa è la mente e l'azione ovviamente è il corpo. La, la, la, il corpo fisico, diciamo così, no? Un po' il concetto di qualcosa che si origina appunto a, mh, nello spirito, abbiamo detto, si crea nell'anima, acquisisce potere e, e, e forza per essere formata nella mente, però trova espressione eh, nel corpo. Va bene? Questo è un po' il concetto uh, generale da, da capire, no? Ma... Per metterlo in pratica e quindi per arrivare veramente a poter manifestare quello che volete davvero nella vostra vita, c'è una piccola chiave che eh, non vi hanno proprio detto. Cioè, bene o male il fatto che se tu pensi positivo, oh, vi hanno detto questa cosa qua, cioè che se tu pensi positivo allora il mondo andrà meglio, allora le cose andranno meglio. Anche per la legge dell'attrazione... Vi hanno detto che devi visualizzare bene bene il tuo futuro, eccetera, eccetera. Non è che non funziona, vedete, no? Vedete qua? Non è che queste cose qui, dette così, non funzionano, perché come vedete la mente, ok? Quindi se qua create l'immagine, no? però ovviamente deve partire da, da, dall'anima, quindi deve partire da una vostra emozione sempre, l'emozione deve aver raggiunto le cose, quindi potete fare il processo un po' così, eh, da, da, da questa cosa qui piano piano si coagula, trova energia, trova forza, se non ci sono particolari blocchi tra il fisico e la mente a questo punto, quindi tra Asya e eh, Yezira, se non ci sono dei blocchi particolari eh, questa cosa funziona abbastanza. Se volete far funzionare la legge dell'attrazione così, lavorate su voi stessi, sui vostri eh, canali energetici. Fate purificazione energetica tanta, perché in questo modo non ci sono blocchi tra Ietsira e Asya. E quindi questa cosa qua di programmare la cosa, visualizzarla, eccetera, eccetera, vi funzionerà sempre di più. Ma c'è un altro modo, diciamo, un'altra chiave molto più efficace, molto più forte che però no, non viene di solito detta, ok? Ed è esattamente questo ultimo mondo, cioè quello di Assia, il mondo dell'azione. Ehm, diciamo che viene sempre visto il corpo fisico e la manifestazione fisica come qualcosa di, um, non vi dico inutile, però qualcosa che ormai è eh, manifestata, e quindi non ha nessun potere cioè io per, appunto come vi ho detto adesso nella legge dell'attrazione così per attrarre qualcosa io me lo devo immaginare quindi do già per scontato che eh, mi deve fare questo processo dall'alto al basso diciamo invece il potere del corpo e il potere del piano fisico è estremamente forte ed è molto molto eh, potente perché? Perché il processo di manifestazione, e questa è la cosa chiave di tutto questo video, in realtà, se uno poi lo vuole attuare, ok? Secondo natura avviene così come vedete, diciamo così. Ma se tu vuoi manifestare delle cose, questo procedimento lo dovrai fare al contrario. Sì, io ho detto il processo al contrario. Perché se voi osservate il mondo dell'azione... Ogni volta che voi state facendo qualcosa, non eh, studiando qualcosa, ma facendo qualcosa, cosa fate? Quindi esprimete, esprimete nel piano fisico l'idea di qualcosa, no? Ecco, quindi ogni volta che fate qualcosa voi state dando potere a cosa? A tutto questo gruppo di idee, a questo gruppo di principi che originarono il fatto che hai fatto quella cosa. Quindi voi fa solo facendola state dando potere sempre più forte a tutto quello che c'è prima nello strato della manifestazione. È un principio proprio universale che se voi fate uh, un'azione... Questa azione sarà collegata a dei sentimenti dentro di voi, creerà dei sentimenti dentro di voi, creerà dei pensieri, andrà poi, le azioni ripetute andranno poi a creare la vostra personalità, ad esempio, no? Se voi guardate quindi questo, um, questo, questo processo di manifestazione al contrario, voi capite che non è solo che, uh, appunto, pensieri, emozioni, idee, poi portano a manifestazioni, ma è anche il contrario, ed è qui che potete veramente agire con successo. Perché a questo punto, io prima vi parlavo di eventuali blocchi tra Iezira e Assia, partendo da Assia, questi blocchi non ci sono più, perché voi partite dal fatto di dire questo è manifestato. Vi faccio un esempio concreto, qualche esempio per farvi capire. Allora, fate una cosa che sapete che è sbagliata, però la fate lo stesso, vi sentite in colpa quanto? A volte per tutta la vita. Quindi, cosa è successo? C'è stata un'idea che, che si maria... Sì, però c'è stato anche il contrario. Capite? C'è stato anche il fatto che voi avete fatto un'azione sbagliata, avete agito, quindi nell'ultimo proprio piano, avete agito e questo ha creato sentimenti, emozioni, rimorsi, sensi di colpa che poi magari vanno a creare la vostra personalità o cose simili, quindi la vostra reazione a quel che avete fatto. Capite? Quindi anche si ha potere di creazione, non è che è solo l'idea che crea, è anche quello che io faccio che crea. Ogni volta che tu agisci, l'azione è seguita da tutto un range di sentimenti, pensieri, credenze, cioè hai dato proprio un input alla creazione, capite? Questa è una cosa molto tecnica in realtà, molto semplice ma saperla e non saperla fa tutta la differenza del mondo, cioè ogni volta che tu agisci Qualsiasi sia la ragione, tu hai dei delle, mm, risultanti di sentimenti, di pensieri, di emozioni, queste cose qua, capite? E sei responsabile di questo. Sei tu che crei la tua vita, il tuo mondo. E sei tu che ti dai dei premi per le azioni buone e che ti punisci per le azioni cattive. Non è qualcun altro. Tu non sei punito per i tuoi peccati. Tu sei punito dai tuoi peccati. Quindi c'è questo concetto molto importante nella magia. Cioè il concetto della parola che diventa carne. E um, questo concetto è applicato già da chi queste cose le conosce, per esempio dai media, dagli streaming dei media, delle tv, eccetera, eccetera, da chi vuole applicare il controllo sulle masse. Se voi ci fate caso, la cosa che poi alla fin fine eh, deve accadere, è che le persone facciano qualcosa non solo che pensino eccetera eccetera ma che facciano qualcosa perché se faranno quello che viene detto anche un piccolo gesto un piccolo uh, una piccola abitudine inserita una piccola ritualistica sì perché di fatto Um, se le persone iniziano a fare nelle azioni alcune piccole cose che vengono dette queste persone aderiscono anche alla creazione nei piani sottili di tutto il resto delle grego e della popolazione delle idee, delle forme pensiero che loro poi vogliono creare se mancasse l'azione cioè se tutti noi iniziassimo a fare qualcosa di diverso, non ci sarebbe più la creazione nei piani sottili di tutto il resto. È importante non tralasciare quindi nella tua vita, nella nostra vita, quello che noi facciamo. Ok, quello che pensiamo, ok, quello... Ma se voi volete iniziare a manifestare la cosa più importante è iniziare a manifestare l'effetto, non la causa. La causa seguirà l'effetto. Questa è la legge dei maghi per la manifestazione. Cioè, se voi per esempio, no? Vi faccio un esempio concreto. Molte persone hanno problemi con i soldi, con il denaro, no? Con, con la ricchezza. Ma come, co cosa state facendo nella vostra giornata, esattamente? Quali sono i piccoli simboli che voi state creando? Perché ogni cosa che noi facciamo muove delle forze e poi, come abbiamo già visto, ci fa sentire in un certo modo e ci fa pensare in un certo modo e quindi va a toccare i principi di Azilut giusti affinché ripiova qua nella materia quello che noi abbiamo chiesto. Questo è chiedere all'universo. Non serve troppo mettersi lì a pregare, serve conoscere le cose. Quindi vuoi i soldi? Ok, ti stai comportando da ricco? Per esempio, per assurdo, ti sei informato, informata sulle uh, abitudini che hanno le persone che sono veramente ricche, e milionarie? Perché magari, siccome stiamo parlando di far cose, fare, magari ci sono delle piccole abitudini che statisticamente molti milionari, la maggior parte, 80%, 90% hanno, e se tu inizi a fare qualcosa di come fanno loro, è chiaro che stai iniziando a lavorare sulla manifestazione identica a quella. Capite? Quindi basta cadere in queste eh, menate mentali, perché continuate a essere psicologici per tutta la vita, ma non manifesterete mai nulla. Vi sentirete vittime delle circostanze e non capirete mai che siete voi che state continuando a chiedere. Si chiede da Asia, da qui, dalla terra, dal regno, Malkut. Non si chiede dalla psicologia. E come si fa a chiedere? Con le tue azioni quotidiane, ogni momento. Mm, per esempio, i miei vestiti. Viene detto ora per assurdo che l'abito non fa il monaco. Io non sono d'accordo, l'abito fa il monaco. Forse è stato detto apposta per impoverire le persone, non lo so. Come vi vestite? Non avete notato che vestirvi in un modo o vestirvi in un altro vi cambia completamente lo stato d'animo, completamente la vostra sensazione? Allora, come vi vestite? vi vestite tutti un po' così, a buchi, con qualche buco, tanto sono in casa, va bene, lo stesso, con qualche... Eh, oppure vi vestite in un modo bello, elegante, vincente. Le scarpe, come sono le scarpe? Sono scarpe di chi cammina e lascia il segno e, e, e, e, e, e appunto lascia un'impronta in questo mondo, oppure di chi, mentre cammina, appunto, ehm, cammina in una terra sacra, che è questa. Oppure sono le scarpe di un povero, un po' rotte, un po' consumate, un po' trasandate. Sono solo alcuni esempi questi, ma voi potete applicare questa cosa su tutto. Quindi... Non state più troppo a pensare ai pensieri, alle cose... Queste cose qui osservatele, ma sappiate che le potete creare. Da dove? Da qui. Con le vostre piccole azioni. E questo, vi dicevo, è anche quello che fanno per manipolare le masse. Perché se tu puoi prendere delle persone che fanno quello che, per esempio, i telegiornali stanno dicendo, eccetera, eccetera, loro renderanno le tue parole, le tue idee, un fatto, un'azione che poi, sia vera o non vera, non ha alcun tipo di importanza. Stanno seguendo le questa legge di manifestazione. Quindi, state un po' più attenti a come voi vivete, perché, ci sono, perché è una vostra responsabilità. Per esempio, se tutto il giorno state a lamentarvi, anche con le persone di qua e di là, alcuni anche mi scrivono nelle email, lamenti, su lamenti, su lamenti. A me non me ne frega niente, fate pure. Ma state creando la vostra realtà. State creando la vostra giornata. Adesso vi dovrebbe essere chiaro, con questa lavagna qui davanti agli occhi com'è che funziona il mondo cioè voi parlando lamentandovi state creando il corrispettivo sentimento che creerà il corrispettivo emozione pensiero organizzazione state creando nei mondi interiori tutto questo ed è chiaro che appunto state chiedendo questo chiedi e ti sarà dato questo è il libero arbitrio dell'uomo che non può non chiedere la sua più grande benedizione che potrà portarlo a conoscere la sua divina natura oppure la sua più grande dannazione si parla spesso di rituali Spesso le persone vogliono il rituale per far questo, il rituale per far quello, il rituale per far quell'altro. Quando non ci si accorge davanti ai nostri occhi che un, di ri un rituale non è altro che un insieme di azioni specifiche fatte, in un certo modo, e quindi ogni nostra giornata è un rituale, ogni nostra azione è un rituale per la manifestazione ricordatevi questo meditate su questo progettate dei pratici movimenti che da oggi farete che da domani farete e tutta la vostra vita cambierà completamente perché per la prima volta grazie alla conoscenza voi state reclamando il regno di dio